Ciao a tutti oggi prepareremo il latte di unicorno il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono farina di cocco spirulina in polvere acqua zenzero fresco sbucciato succo di limone miele bacca di vaniglia o essenza di vaniglia stelline e codette colorate di zucchero diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta Mettendo all'interno del boccale la farina di cocco e l'acqua e azioniamo il bimbi per 10 minuti a 100 gradi, velocità 3. Adesso frulleremo il composto per 30 secondi a velocità 10. Filtriamo il latte con un colino e teniamolo da parte momentaneamente da parte il latte di cocco, abbiamo sciacquato il boccale, adesso mettiamo all'interno lo zenzero, il succo di limone, l'essenza di vaniglia e il miele. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 5. Geniamo sul fondo del boccale. e azioniamo il bimbi per altri 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sempre sul fondo del boccale. Aggiungiamo l'alga spirulina e il latte di cocco. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi a velocità 8. il latte di unicorno è pronto serviamolo subito decorandolo con le stelline e le cotette di zucchero colorato latte di unicorno è una bevanda vegana energizzante ha proprietà antiossidante e anti è ricca di vitamina b di minerali e proteine ed è consigliato come ricostituente grazie e alla prossima ricetta